Bene, adesso faremo dei biscotti camigliosi. E allora, iniziamo a tirare la pasta crolla mm -hmm. con il mattarello. Sì, prima di tutto però mettete un po' di farina su l'asse e anche un po' sulla pasta crolla. Wow! bene! Perfetto. Così. Via, allora si parte! bene allora andiamo a infornare questi biscotti wow aspettate che li tengo bene perfetto apriamo il giuli con chi li mangerai allora questi biscotti oggi li mangerò a casa della Matilde e con un mangi ah una merendina pizza e... rosa ed eccoli qua i magnifici biscotti camillosi sono... wow che fantastici che sono mm. sei stata proprio brava Giulia grazie Giulicami promossa a pieni voti mm -mm. e quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale entrate a far parte del club dei camellini mettete i like scrivetemi altre ricette da fare attivate la campanellina e ciao